sono delle esperienze di mettersi in contatto col proprio cuore che spesso non è aperto spesso il nostro cuore è chiuso poi non è che sia o aperto o chiuso o aperto c'è un'infinita range di, di possibilità de, pu, pu, può essere più o meno aperto o chiuso però eh, quando incontriamo le difficoltà quando ci sono dolori il cuore si chiude per natura del cuore e quindi il, molto spesso nella vita che sperimentiamo il cuore non è aperto però ogni tanto si apre vabbè insomma questo per dire che <ride> che è molto comune perdere la, la consapevolezza di quello che significa avere il cuore aperto. Esperienza che sicuramente facciamo, l'abbiamo fatta per tutta la vita, però ce ne dimentichiamo. Le meditazioni del cuore ci aiutano a riprendere il contatto col cuore, iniziare a sentire cosa succede quando il cuore si apre e, facendo pratica, questo riconoscimento diventa sempre più eh, presente e, e la nostra consapevolezza di questo si espande sempre di più. E questo movimento energetico diventa sempre più facile e siamo sempre più capaci di aprirlo o connetterci al nostro cuore e portarlo nella nostra vita per usare questa magia del cuore che ha un potere enorme il, il cuore è una è la, una frequenza proprio di grande guarigione, ha questa capacità di sciogliere le forme energetiche disturbate che sono nel nostro sistema. E il campo energetico del cuore trasforma anche ciò che c'è fuori di noi. L'avrete sperimentato anche voi nella vostra vita, sicuramente. E, che succedono delle magie. Cioè anche delle situazioni cambiano <ride>